per strada e guardo le vite che passano davanti agli occhi miei, vedo quei volti confusi e spenti, senza futuro avanti. e guardo le vite che passano davanti agli occhi miei vedo quei volti confusi e spenti senza futuro